Allora ragazzi, e allora Alessandro, la colpa è tua di tutto ciò, scherzo, siamo arrivati alla parte 2 del tutorial sul preludio della prima suite per il velocello, il Sol maggiore di Bach. Eh, ma come vi ho detto poi studieremo anche gli altri movimenti perché mi piacciono di più, bando alle ciance in questo video, sarò breve perché purtroppo devo scappare, andiamo subito a vedere... Eh, le note allora faccio solo un piccolo una piccola premessa io vi mostrerò delle diteggiature e su una certa ottava ma come avevo detto l'altra volta eh, la stessa cosa si può suonare in vari modi a seconda di dove vi piace di più dove vi trovate meglio e eh, che tipo di suono volete ottenere quindi io vi do dei suggerimenti prendeteli eh, le molle e poi abituatevi a, a crearvi le vostre proprio i vostri spartiti, le vostre viteggiature, i vostri i eh, vostri appunti, le tab se le usate, eccetera, eccetera. Allora andiamo a vedere le note. Eh, Un'altra cosa che volevo dirvi è e qui mi riallaccio anche a Antonio se mi guardi eh, un po' il discorso che facevamo insieme su eh, quella specie di ansia che eh, hai, che abbiamo molti, quando suoniamo eh, leggendo piuttosto che non, oppure quando suoniamo con il click piuttosto che non. Eh, io da questo ho cercato proprio di, così mi riallaccio al discorso, di prendere spunto da musicisti classici. Io ovviamente ho la moglie, quindi moglie che suona la viola, quindi ce l'ho direttamente in casa, un esempio eh, di come studiano, di come si approcciano allo studio di un brano, di un esercizio, di quello che è. E vi assicuro che anche solo su un passaggio, quindi può essere una battuta, una frase, eh, quello che vi pare, ci passano eh, mesi. Questo consente loro di eh, avere poi una padronanza talmente tanto... Eh, perfetta e elaborata e eh, diciamo perfezionata che su quel passaggio lì e su dei passaggi eh, simili non avranno mai più problemi e oltretutto la memoria, so se vedete mai concerti certi musica classica cioè dei solisti che non hanno nemmeno spartiti davanti da quanto hanno studiato e suonato i brani, eh, le suite, le sonate, quello che sono quindi date il giusto tempo a ogni singola nota, a ogni singola frase perché dovete trovare la diseggiatura, dovete trovare il sound dovete dargli un, un senso con la dinamica con il crescendo, con il rallentando eh, sono pezzi questi che richiedono anni eh, ricordatevi che cambio un attimo argomento ma Giacomo ci ha messo nove anni studiare Donna lì di Charlie Park sul basso, quindi se ci ha messo nove anni lui a studiare un pezzo eh, figuriamoci noi eh, noi comuni mortali eh, parlo per me stesso poi non so, è il vostro livello e non mi permetto di giudicare quindi bando alle ciance, detto anche questo prendete il vostro tempo su ogni passaggio eh, in questo caso della suite ma prendetelo anche come consiglio per qualsiasi cosa studiate. e tornando al discorso di Antonio, probabilmente ehm, dopo aver, eh, ora qui vado un attimo out, <ride> dopo aver studiato tantissimo una serie di battute, 4, 8, eh, averle fatte, rifatte, rifatte, probabilmente quando proverai, proverete a ri riregistrare la stessa cosa dopo, sentirete una, una, una scioltezza e non più quell'ansia quell musicale che eh, magari avete riscontrato prima. Questo proprio perché eh, diventano automatismi sia a livello eh, tecnico che anche mentale, quindi non penserete più troppo alle note, eh, eccetera, eccetera. Quindi... Uh, detto questo passo alle prime battute della suite se non mi dilungo devo scappare allora la suite inizia su sol maggiore come dice la tonalità e Bach fa questo ora la prendo nell'ottava bassa l altra volta l'ho suonata qui mi sembra ecco prendiamo la prima battuta cosa ha fatto il signor Joan Sebastian sol Re che io prendo a vuoto, sfrutto sempre le corde a vuoto in questo brano: Sol Re Si. Cantatela anche non come me: Sol Re Si La Si Re Si Re. E fa due volte questa cosa. Quindi la prima battuta è divisa in due quarti che si ripetono. Cioè, due volte questa frase: Una. Questo è un po' eh, diciamo il, lo schema di molte battute. Eh, quindi terzo tasto io la mia diteggiatura se la suono sull'ottava basta. Terzo tasto corda a vuoto, quarto tasto secondo, quarto corda a vuoto, quarto corda a vuoto. Poi sorrisir si la, si, la, si. Cambia battuta e cambia accordo, si va in Do anche se il basso rimane Sol, le note diventano Sol, Mi, Do, Si, Do, Mi, Do, Mi. Due volte anche qui stessa cosa. Siamo un Do maggiore, quarto grado di Sol. Vedrebbe. terza battuta c'è un re settima uh, quindi ancora basso sol pedalone si diceva l'altra volta sol fa diesis quindi c'è subito un intervallo di settima maggiore sol fa diesis sol fa diesis do si do fa diesis do fa diesis quindi due volte anche qui Il terzo tasto quarto quinto quarto quinto quarto quinto quarto sol fa diesis do si do fa diesis do fa diesis per due volte e ricade quindi a un quinto primo cadenza eh, in questo caso re settima sol, sol maggiore quindi queste prime quattro battute sono sol maggiore grado quinto di dominante con la settima minore, quindi sol, Ultim, quindi la quarta battuta è Sol, Sol, quindi ottava. Vedete voi se prende il quinto tasto del re o a vuoto. Sol, sol, si, la, si, sol si, sol sol, sol, si, la, si, sol, si fa, fa diesis mi cambia l'ultima nota e questa è una funzione precisa che ora però non ho tempo per parlarne che manda in mi minore quindi l'ultima battuta vedrebbe nell'ottava nell alta così sempre sul pedale di sol ma va in la minore fermiamoci a queste quattro battute per oggi però studiatele come vi ho detto eh, anche proprio eh, visto che si ripetono sempre i due quarti di ogni battuta due quarti alla volta quindi questo sperimentate diverse diteggiature diverse ottave forse questa è scombra E iniziate a inserire eh, la dinamica. Quindi ascoltate sempre le versioni di riferimento di, di, dei grandi violoncellisti. Trovate tutto su YouTube, eh, che ne avevamo già parlato. <susurra> Esagerando però così ha un senso, eh, diciamo, il mio discorso musicale va anche in base a ovviamente eh, le tensioni che ci sono, quindi il Re settima mi viene di suonarlo un po' più, più forte, di far sentire questa tensione, che poi risolve quei. Essere un diciamo un'altalena di eh, crescendo, diminuendo, rallentati, eccetera, eccetera. Però eh, come dicevo anche l'altra volta, eh, interpretatelo, eh, provate diverse opzioni eh, e studiate con criterio. Che è un ottimo studio, ripeto, le suite in particolare perché sono scritte per un unico strumento, quindi sono anche un po' più semplici da trascrivere da trasporre per basso non esiste solo il preludio, lo ripeto anzi, eh, forse la suite numero uno non è nemmeno la più bella di tutte ma ne parleremo poi la prossima volta anzi, la prossima volta andremo avanti con lo studio del preludio per l'appunto ragazzi, per oggi mi fermo qui, purtroppo devo scappare eh, Alessandro, se hai dubbi, domande, come tutti voi Scrivetemi, mandatemi il materiale da, per chiedermi un'opinione eh, ripeto, non è mai un, eh, una correzione in stile professore Perché io ho da imparare da voi quanto voi da me e da chiunque altro Quindi sono solo scambi di opinioni perché la musica è questo Condivisione, scambio di, di, di, di idee correggersi a vicenda, darsi dei consigli a vicenda, e siamo qui per questo. Eh, vi saluto, oggi purtroppo sono di corsa e ci vediamo al prossimo video.